come solo un altro vino un minuto lo vino da l'alto, il vino che da me, lo vino da me, tu vino me, lo vino te, me, lo vino te, te proprio tu te proprio tu